Buongiorno gente, benvenuti in questo nuovo video, siamo di nuovo in viaggio e ci troviamo a Parigi, sono qui per trovare Irene che mi stava aspettando ormai da secoli e oggi andiamo a farci un giro per Parigi, andiamo a rivedere tutta la bellezza che c'è in questa città meravigliosa e come sempre voi venite con me perché mi piace un sacco portarvi con me nei miei viaggi. Sono a casa di Irene ed è un posto davvero delizioso. Questa è la vista dal balcone, che meraviglia! Ora mi sono preparata e sto per uscire perché vado ad incontrarla per colazione. Ha scelto un posto apposta per me, tutto senza glutine, per cui non vedo l'ora di andare a vedere che cosa c'è per me lì. Andiamo! eccoci alla chiesa asimmetrica qui non ce l'ho mai stata Parigi è troppo grande però cioè io pensavo di aver visto buona parte invece cioè mi mancano un sacco di cose Irene Il Giardin del Luxembourg, ci di fronte al senato e all'orizzonte si intravede la cupola del pantheon, in cima alla cupola, wow. la nostra prossima destinazione. Mm. Sono con la nostra guida di fiducia. Che è un po' di mal di gola. Che è un po' di mal di gola, di mal di gola e, non... e mancava un po' da queste parti, però ci stiamo facendo fare il tour di Parigi. La Questa è la chiesa di Saint-Etienne sulla collina di saint geneviève e l'interno è molto interessante Andiamo, Andiamo. a scoprire. <ride> Andiamo Hai visto il film Midnight in Paris? Midnight in Paris? Sì, sì. era qui Questa di è dove viaggia il tempo Wow sì. È la scalinata in cui è aspetta vero. e si trova davanti la macchina degli anni 30 su e si ritrova negli anni 30 che Mi Midnight un Paris è molto bello, è uno dei miei preferiti. Che bella. Che cute. esterno, meraviglioso anche qui. Dopo la moschea abbiamo fatto un salto da un'amica di Irene e adesso invece siamo nel giardino botanico che ha delle serre gigantesche in di vista fortunatamente anche il tempo dalla nostra parte e si è schiarito un po' e quindi c'è anche un po' di sole mi faccio vedere l'arsenale di Parigi il porto per modo di dire con le di cerene abbastanza impressionante anche perché spostandomi più in qui non si vede niente perché sono abbastanza nana invece se mi sporgo vedo tutto quanto e questa è la piazza del teatro dove siamo un po' più sono mancata voi mi siete mancati tantissimo oggi è andata molto bene abbiamo fatto colazione da no glu, un posto senza glutine dove fanno anche le brioche davvero buonissime senza glutine non come quelle tipo brioche ma proprio croissants e quindi sono super felice poi abbiamo fatto una super passeggiata che avete visto e poi siamo arrivate a casa di Irene dove vive col suo compagno e abbiamo pranzato. Dopodiché sono tornata e mi sono preparata perché stasera andiamo fuori a cena per festeggiare il compleanno di Irene. Un mese dopo, però, comunque, è sempre un'ottima occasione per ritrovarsi tutti insieme. Mi sono vestita super chic: pantaloncini, gonna e top e blazer, mi sento super parisienne e non vedo l'ora di andare fuori a cena il posto è super carino dopo ve lo farò vedere però si chiama Ground Control ed è un posto tipo una sorta di capannone, se ho capito bene dove ci sono diversi uh, punti dove acquistare cibo da mangiare tutti insieme e quindi scelta per tutti i gusti e tutte le esigenze ora andiamo vi farò vedere tutto quanto ovviamente e spero vi stiate divertendo sono andata a prendere anche dei fiorellini super carini per vedere e adesso sono arrivata al locale. Buongiorno, è iniziato un altro giorno qui a Parigi. Io sono pronta di nuovo per uscire. Mi sono vestita super super sexy e super parigina. Sto indossando un sacco di strati però sotto sotto c'è una vampa <ride> e quindi sopra trench, sotto la giacca bianca con i fiorellini e sotto il vestitino tutto attillato nero, praticamente la situazione è questa e come scarpa indosso i Dr. Martens Prendo la mia borsetta e vado, oggi si va a Montmartre e anche se non si pronuncia così ce lo facciamo andare bene lo stesso, vado lì a, ad incontrare Irene e il suo compagno e vi dirò non ci sono mai stata per cui le aspettative sono super super altissime, ci vediamo tra poco lì. Praticamente tutte wow, ma tutte, tutte, tutte, tutte, tutte, tutte devo trovare in italiano, ce ne sono tre. Cominciamo dal mondo dove c'è scritto: Ti amo in tutte le lingue del mondo. Ho visto che ti voglio bene, però non ti amo. Okay. Ti voglio bene qui, ma non c'è scritto: Ti amo. Sì. C'è scritto anche ti amo? Ho trovato solo ti voglio bene. Ah, ok. Ti amo? Ti amo e là in mezzo. <ride> non funziona così. <ride> ah. Spoilerato ma non lo trovo lo stesso meno okay. male c'è anche il Maori guarda un po' è bellissimo hai trovata? <ride> brava magari devi avvicinarti che dà quello so. dici? chi lo sa intanto l'ho trovato in pochino bravo <ride> Sì, non l'avrei mai visto da... C'è <ride> so. C'è il greco? No. Sono una pessima influencer perché mi perdo sempre i racconti migliori. Cioè, io me li ascolto tutti ma ve li perdete voi perché non filmo vabbè Irene stava dicendo che è sentito. Montmartre è praticamente uh, but, but, but, è una collina esatto è, è una collina una delle tre tre colline di Parigi <ride> si spera ecco e, e... In origine non faceva parte di Parigi, era un villaggio isolato. Okay. e um, Quando è stato annesso a Parigi gli abitanti non erano molto contenti, quindi è, è rinomata per la caparbietà e la tenacia dei suoi abitanti. <ride> e, um, una particolarità è che su questa collina viene prodotto l'unico vino parigino, rimane una vigna originaria e fanno una festa, una specie di vendemmia ogni anno, che fanno assaggiare il vino dell'anno. Perfetto, è il luogo è perfetto per me. Io adoro il vino. Guardate, che sono un po' di zigzag. Un po' di zigzag. Let's go. Qui a Montmartre è stato affirmato anche Amélie e questo è il verduraio. Però non possiamo dire verduraio. Sì. Dove lei prendeva, che prendeva dove lei io? aspettando di fare la spesa, mette la mano nel sacco di fagioli. <ride> e infatti c'è anche la sua immagine lì. Carino. No. Dalida, il santo ci fosse Dalida. La versione. Riparo, riparo. Era la sua casa questa. Abitava qui. C'è No, no, no. commento fuori campo non mi piaceva non mi piaceva <ride> questa è la famosissima casa Roma la più dipinta di Parigi e dove hanno abitato una serie di nomi super fighi tivi anche Picasso Renoir Beh. Apollinaire <ride> un paio di nomi un paio di nomi così a caso e vedi le opere di Utrillo io sono immagini di Montmartre wow la vista nord di Parigi adesso è la, periferia. la periferia le bon dieu il fa pane? I'll try to be doing the pink pah. I'll pah. I'll pah. I'll e Mi sa che la vedremo solo da lontano in questo giro a Parigi. dei pittori, i vendono che <ride> sono un di che vendono i loro quadri okay. e li trovi su nella piazza Bye. Sono anche persone che fanno ritratti, di, di disegni uno di quelli che hai in casa te l'hanno fatto qui? No. No. No, sono tutti il disegno che c'è sopra il letto è di un amico. Ok. E gli altri. Ragazzi. E' verso la fine? <ride> Stiamo andando verso un'altra scena iconica del film Amelie. Quindi siamo alla base di Monmar. E stiamo andando alla scena finale, una delle scene finale di Amelie. Okay. Quando lei fa correre in cima alla collina il povero Nicola, okay. che dall'alto la, la vede e scende di corsa su tutti gli scalini per andare a raggiungere. <ride> Bellissimo. Wow! entrando in un luogo che cosa fanno con il cioccolato? Sculture di cioccolato. Sculture di cioccolato. Oh. Che no, ma io voglio comprare un, tutto adesso. È uno specialista, è un bel artista pretone che oltre a questi fa i che sono quei dolci condizionali alle tue spalle, quando un rapporto di proprio. Wow! Che peccato. Queste non le posso mangiare, però cioè, mm, no, no, Non possiamo uscire mani vuote da qui. Tieni giro di santo. Ai ai ai ai mi sto sentendo male. La cosa più buona qui dentro da portare è a Olivia. Lei mangia glutine, mangia tutto. Ma lui Sono dei sacchettini. Questo è un miso tartufi. Oppure per un porno a Oh my God. Questi sono cioccolatini, miscottini. fare oh un di mai. Abbiamo già mangiato metà scasola di biscotti alla cannella, c'erano quelli con il grano saraceno e quindi perfetti anche per chi non mangia il glutine e sono buonissimi, cioè tipo sono burro, <ride> sono burro che cammina, siamo super entusiasti, però non riusciamo a fermarci, sono troppo buoni, troppo, li consiglio, cioè se venite... A Parigi dovete fare tappa qui e fare shopping come ho fatto io, ho speso tipo 35 euro in roba dolce. Ho scoperto una cosa fighissima, siamo sul canale Saint Martin e ho scoperto che c'è questo sistema di ascensori per le barche dove praticamente qui c'è un livello più alto dell'acqua e lì sotto ce n'è uno molto più basso, praticamente se la barca deve scendere da lì a lì, Arriva praticamente in questo punto qui dove l'acqua viene caricata, raggiunge il livello alto, la barca entra, si richiude, poi si apre quest'altro cancello qui e piano piano il livello dell'acqua scende per raggiungere quello più basso e poi la barca da qui può proseguire. È un sistema davvero super figo, non l'avevo mai sentito né visto da nessun'altra parte e mi incuriosisce un sacco. Che cute! No, vabbè, ma guarda che mi rallegro, cioè sembra. meraviglioso <ride> questo posto è davvero spettacolare questo è la parte dietro dove ci sono i bagni e la sala per il cuore è un posto super radical chic che qui chiamano bobo -bo. <ride> Le mie sono arrivate. Sì. Stiamo facendo il brunch. C'è cioè, un sacco di roba sul tavolo. Abbiamo il pastà vegetaliano La frutta, il eh, vinaigrette. Cos'è? Quale? Aubergine, cos'era è? Caviato. Caviato, aubergine. Poi questo. Stirlitz. Garde Austerlitz. Attention à la marche en descendant du train. Please mind the C'est la canna del caminetto, musique. Non, non. la musique la bohème. <rire> Il mio weekend a Parigi sta finendo, è finita anche la seconda giornata ed è stata una giornata super piacevole dove abbiamo camminato tanto mangiato cose buonissime, abbiamo fatto un giro a Montmartre e abbiamo fatto tutto il giro eh, nella collina. Siamo saliti passando per tutte le viuzze più carine, quelle che vi ho fatto vedere. E poi abbiamo preso un po' di sole sui gradini. Poi siamo scesi, abbiamo fatto un giro nel decimo arrondissement e poi nel terzo. E poi siamo ritornati alla Bastille dove poi mh, abita Irene. E stasera invece abbiamo passato una serata in compagnia di amici. E devo dire che ho il cuore pieno perché sono delle persone super wow. E il mood qui è davvero molto molto bello, mi sto un po' innamorando di questo posto così meraviglioso, Parigi è davvero una città bellissima e parto un po' col cuore spezzato però pieno di gioia e pieno di un sacco di esperienze bellissime anche perché... Uh, ho visto un sacco di posti belli che non avevo ancora visitato nelle volte precedenti e ho mangiato anche cose molto molto buone infatti la mia pancina ringrazia soprattutto per il pranzo di oggi perché uh, le Comtois general è davvero un posto veramente bello merita perché è davvero spettacolare io ora sono un po' stanca Devo ammetterlo è tardissimo è quasi luna e mi devo alzare tra quattro ore perché ho il volo alle otto e mezza e mi ci vorrà più di un'ora per raggiungere l'aeroporto e quindi va così finisce di corsa e si spera tornerò presto anche perché ormai il mio secondo pezzo di cuore vive qui per cui basta magari domani mattina vi faccio vedere qualcos'altro ma siccome sarò sicuramente di fretta e non avrò tempo di guardarmi troppo intorno non riuscirò a farvi vedere molto per cui direi che vi saluto qui se riesco a infilare qualcos'altro sarà un bonus altrimenti vi ringrazio di essere stati da queste parti anche oggi ci vediamo come sempre venerdì prossimo alle 2 con un nuovo video